ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e scusate per l'assenza prima di tutto eh, ma anche io ho avuto eh, alcuni problemini che poi vi dirò negli altri video intanto volevo sapere una cosa molto importante eh, da chi mi segue e come state e eh, soprattutto eh, come state affrontando eh, questa pandemia che già praticamente da un anno e ci costringe a vivere le nostre vite in maniera non normale come prima. Detto questo, volevo aggiornarvi sulla mia rubrica ricettine del mondo di mafi, che praticamente sto lavorando per voi per fare uscire almeno due ricette a settimana. Nel canale inoltre ci saranno tantissime novità per quanto riguarda le ricette, farò anche ricette vegane, e ricette fitness quindi per quanto riguarda quindi chi pratica sport e, e comunque sono tutte a basso contenuto calorico ovviamente non mancheranno i miei video assaggio insieme a voi eh, specialmente eh, la, la parte che riguarda eh, le live eh, che mi piace tantissimo condividere con voi credo di avervi aggiornato su tutto quindi adesso vi mando un bacio ci vediamo ai prossimi video vi raccomando seguitemi